Thank you. di nuovo in diretta con il nostro instant focus come abbiamo detto prima della pausa pubblicitaria continueremo ad analizzare la situazione dei mercati ma non solo cercheremo anche eh, di fornirvi un'analisi sullo scenario politico e soprattutto ecco, lo scenario della guerra internazionale del conflitto russo ucraino se eh, la parola pace la parola democrazia e soprattutto la parola diplomazia eh, riusciranno ad avere la meglio in questo 2023 o se eh, come invece Invece dicono purtroppo tanti analisti eh, i contorni, i confini geografici eh, della guerra si amplieranno e il conflitto, la portata del conflitto diventerà ancora più eh, drammatica coinvolgendo magari anche altri eh, paesi a livello globale. Di tutto questo parleremo con il nostro Jean Ergas eh, che io saluto e che ringrazio per essere qui con noi. Ciao Jean. Buongiorno, buongiorno. Ecco Gian, che, che tra l'altro buongiorno e buon anno a te, eh, io rivedo, insomma questo particolare ai nostri telespettatori, non sei in collegamento dagli Stati Uniti, sei in Europa per vedere come si sta, immagino da questa parte esatto. dell'oceano, ecco, <ride> come si esatto. sta, come ci si sente eh, in Europa, o era meglio eh, restare negli States a New York? No, io qua mi sento benissimo, sono cresciuto in Italia, sono cresciuto a Roma, dunque per me chiaramente sto giocando in casa, come si suol dire, non sto giocando più fuori campo. Ho due campi, ma questo è il mio vero campo diciamo così, sentimentale, affettivo emotivo, e chiaramente qui si sta estremamente bene noto una cosa molto interessante è che a casa mia qui in Europa il riscaldamento c'è, il che eh. vuol dire che questo primo scoglio diciamo così, quest'anno almeno dell'energia è stato diciamo così, affrontato con successo relativo, penso in alcuni paesi stiamo facendo il razionamento dove mi trovo io qui si sta bello a calduccio e questo per me è veramente il barometro dell'economia ossia europea è, hai freddo o non hai freddo io non ho freddo dunque qui c'è uno spiraglio di speranza che si sta aprendo eh, eh spiraglio di speranza vedremo insomma rispetto mm. ad un 2022 davvero complesso sì. anno sorribili soprattutto per eh, sì, sì. la finanza Ecco, secondo te invece il 2023 Gian eh, sarà l'anno che ci restituirà un po' di fiducia eh, nell'azionario innanzitutto e poi nell'economia in generale? Ma io credo che effettivamente sia già da parecchio scontato, Ossia, mm. quindi passiamo adesso agli scenari peggiori, secondo me uno ampliamento del conflitto ovviamente in guerra in Ucraina e dunque questa è una carta, una wild card, questo jolly, ma è un jolly in senso malvagio, malefico potrei dire. E poi due chiaramente ossia le azioni delle parti delle banche centrali, le due cose sono strettamente correlate. Io credo che, ossia sparo, perché non dico che sparo dall'Anca, ossia io credo che l'SP 500 negli Stati Uniti probabilmente potrebbe, in un caso peggiore, ossia non guerra totale, non diciamo così, fail safe, Doctor Strange Love, andare fino a circa 3.200, 3.250, quindi mm. tentare di fissare il bottom in queste cose. Penso ci possa essere una leggera spinta rialzista nel breve termine se i risultati aziendali non sono troppo malvagi. Ricordiamoci che le attese sono assolutamente minime, ossia per cui se qualcuno dovesse eccellere e fare, non so, giusto un attimo di più del previsto, potrebbe esserci una piccola scintilla. Io direi che ci sarà molta volatilità sui mercati dobbiamo parlare anche della Federal Reserve e di tutte le banche centrali che sono molto agguerrite, che si sono messi chiaramente nei panni di Bud Spencer e Terence Hill, questi spaccano tutto, qui oramai banche centrali agguerrite e il diciamo, rapporto ossia, tra banche centrali e mercato non più separati in casa, ma divozio. questo è il punto più importante, abbiamo visto anche le dichiarazioni della Federal Reserve, dunque io direi sì, con molta cautela, molta volatilità, chiaramente più scende e più c'è meno rischio che scenda ancora, ma ricordiamoci che le azioni sono ancora care in termini storici e di rapporto di prezzo-utili. Eh no, certo, eh, Giana hai detto bene, insomma, ruolo ancora eh, veramente centrale, ecco, quello eh, degli istituti guidati da eh, Jay Powell e da mm. Christine Lagarde, tra l'altro impegnati con il simposio mm. eh, dei banchieri. Sì, Beh, sì. Eh, Aspettiamo tra l'altro alle ore 15 eh, italiane eh, le parole proprio del governatore eh, della Fed che però sono già state anticipate, attenzione, eh, da altre eh, due, eh, diciamo, idee prospettive che arrivano direttamente dagli States e in particolar modo da Mary Day della Fed di San Francisco e Rafael Bostic della Fed di Atlanta che hanno già messo le mani avanti e hanno detto qui eh, di eh, adottare una politica accomodante non ci pensiamo proprio eh, il, il livello dei tassi arriverà eh, sopra il 5% dall'attuale range del 4,25 eh, 4,5 ecco quindi una Fed diciamo ancora parecchio agguerrita eh, magari ecco sì ci saranno delle diminuzioni per quanto riguarda le percentuali da 0,75 a 0,50 ma la lotta all'inflazione e beh, rimane insomma il pensiero numero uno Idea di Aspetti si è vista le azioni di Daly e di Bostic, ossia a me interessano quelle molto di Daly perché Daly sì. è una grandissima colomba assieme a Cascaria all'interno di, all di questo comitato. Lui non voleva fare mai nulla, praticamente voleva anche ridurre il QI. Il signora mm. ci dice che il tasso andrà oltre il 5%, ma forse un po' accomodante se potrebbe essere rialzo 0,25%. Ossia, noi siamo sempre stati convinti che avrebbero infranto prima il Mach 1 che era il 3, poi il mac 2 che era il 4, poi il mac 3, ossia in termini sonici. Che è chiaramente il 5% io credo che la daily che si sposta vuol dire che tutto l'asse si sta spostando c'è una ridefinizione tra moderati diciamo e agguerriti e linea dura oramai sono tutti più o meno sulla linea dura bostic ha detto una cosa estremamente interessante che sono riflette qui c'è così cioè, aspetto uno che l'inflazione chiaramente non è ancora debellata e che due, che l'inflazione sarà persistente, e dunque, astraendo dall'assoluto tasso di inflazione, bisogna guardare la persistenza, ossia questo è molto importante. Non è guardare solamente gli spikes. Qui stiamo guardando molto queste punte che fa, si può fare per diversi motivi, per esempio il prezzo energetico che fa uno spike. Una riduzione, c'è una carenza di offerta di petrolio. O se anche gli Stati Uniti causa gelo, però quello che veramente bisogna andare a guardare è il fatto che i prezzi continuano ad aumentare e che si può arrivare a un punto dove c'è la goccia che fa traboccare il vaso dal punto di vista di, di, di ulteriori attese inflattive e più richieste salariali. Qui siamo in un dominio dal punto di vista matematico della completa non linearità, ossia questi tutti che vengono, che se andrà avanti 1 più 1 più 1, no, ti fa 1 più mezzo più 2 e poi fai il salto a 3, ossia fai il salto di 3 di 3 punti. Dunque, è lì il problema ed è per questo che la Federal Reserve sta tenendo duro e per questo anche che noi siamo d'opinione che persiste questa assimetria tra mercati e Federal Reserve in termini macroeconomici o microeconomici estremamente semplici, applicata alla macroeconomia, ossia il mercato sta facendo il pricing sul margine, sul delta. Il cambiamento di una metrica che poi può anche essere molto discussa: che è quella chiaramente in aggregato dell'aumento, ossia dei stipendi che abbiamo visto la settimana scorsa. Uh -huh. La Federal Reserve dice: No, io voglio vedere una time series qui molto consistente, che i prezzi stanno veramente scendendo e che stanno andando verso la direzione del 2%, loro non tratteranno su questo 2%, non è trattabile, questo non è porta portese a Roma quando ero ragazzo, io certo. effettivamente, o se no, vabbè, signora guarda, non facciamo il 2, faremo il 3, un quarto, 3, e mezzo e poi dopo le do anche, non so eh, gli accendini per la macchina, Ciaro. No, ossia, non è, ossia, Jeanne, non non è, è come questo. dal salumiere che uno dice, vabbè lascio, no? No, no, no. E qua, qua non, non, si può, no, no, no. Ecco, non si può assolutamente insomma, abbondare rispetto, e l'ha detto anche Powell nell'ultima conferenza della Fed, mm. è stato netto e chiaro, cioè il target è quello indicato, quello del 2%, e siamo ancora abbastanza lontani eh, negli oh, Stati Uniti, esatto, ma soprattutto anche in Europa. Chiaro no, diciamo, eh, passiamo subito al versante europeo, noi vediamo la banca centrale europea che ha le prese con moltissimi problemi, uh -huh. perché la banca centrale europea ha un veramente un duplice mandato. Un primo mandato è quello ufficiale, dove dicono noi siamo qui per stabilità i prezzi, per esempio la banca centrale europea non ha come mandato l'impiego. Nella zona euro, questo viene demandato, questo impegno viene demandato ai singoli governi tramite la politica fiscale, certo. Però, appunto, c'è assolutamente il mandato beh, della stabilità finanziaria e dell'inflazione. E abbiamo visto, esatto. che ecco, probabilmente Gian, dagli ultimi dati eh, che sono usciti mm. in questa settimana, possiamo dire che forse anche in Europa il picco dell'inflazione è stato raggiunto. Ci sono dei numeri incoraggianti che arrivano dalla Germania, dalla Spagna, mm. dalla Francia. Beh, ti dico. Dalla Germania siamo passati dal 10% di, di novembre all'8,6% di dicembre, quindi insomma una contrazione mm. significativa. Resta il punto di domanda dell'Italia, dall'11,8% all'11,6%. Perché secondo te ecco, l'Italia è il paese che fa più fatica a vedere insomma, un miglioramento della situazione in termini di inflazione? ma io penso che in tutto prima guardare il miramento della Germania che fu probabilmente causato semplicemente dal fatto che una tedesca ha speso una barca di soldi sì. per dare sussidi sul prezzo dell'energia dunque se noi facciamo questo calcolo diciamo sì inflazione headline meno però la verità è che qui aumenta il debito e a un certo punto questo gioco non è più diciamo, agevole, ossia, fin quanto devono spendere dunque questa è un'artificiale compressione dell'inflazione io direi che il problema in Italia è un altro secondo me, o se Italia è che ci sono delle strozzature proprio a livello sistemico nel sistema che proprio portano, per esempio, a una certa rigidità, ossia inefficienza nella distribuzione. per esempio, poi abbiamo altri fattori, per esempio, dal punto di vista bancario, la trasmissione del prestito bancario tramite il sistema, che dunque agisce anche su tassi più alti e dunque rincara ulteriormente, ossia da una spinta di rincaro a coloro che vogliono applicare un po' il pricing power, ossia ci sono diversi fattori che giocano qui, l'Italia però è sempre stato un paese dove c'è stata una forte spinta inflattiva, ricordiamoci anche un altro punto dell'Italia, che in Italia c'è tantissimo cash in giro che non è dichiarato, questo è molto importante. Perché se non andiamo a guardare l'economia italiana, dal punto di vista semplicemente dei dati ufficiali, non ha senso. Dici, come, fa questi, diciamo, come fa questo paese a tirare avanti? Cioè il 20% del PIL non è dichiarato. E dunque questo non si riflette nel GDP, ma si riflette nell'andamento dei prezzi e dunque c'è questo diciamo scostamento tra il GDP ufficiale ed aumento dei prezzi. L'aumento dei prezzi, ossia, capta perfettamente in gran parte questa economia sommersa. Sono lì c'è un problema chiarissimo, ecco Gian. a proposito dell'Italia è stata bacchettata anche dal Financial mm. Times non so se hai letto ecco, l'analisi um, degli economisti appunto uh, statunitensi che parlano ecco, di un'Italia uh, come anello debole dell'Eurozona questo perché? Perché presenta naturalmente un uh, debito sovrano molto elevato in una situazione di quantitative tightening di uh, sì. aumento naturalmente ecco, dei, uh, del, de, dei tassi di interesse e l'Italia invece deve piazzare bene 1300 miliardi di bond e chi li acquisterà esatto. visto che appunto sì. la banca centrale europea adesso eh, adotta insomma, la politica eh, contraria e quindi secondo te ha ragione il Financial Times siamo davvero l'anello debole della catena o è stato un po' troppo severo nei nostri confronti? No, io direi che effettivamente ci sono due Itali, mm. c'è l'Italia macroeconomica, dei conti ufficiali che fa acqua da tutte le parti e che fa acqua da tantissimi anni e il miracolo italiano ci sono stati due, uno che effettivamente è quello del dopoguerra, del boom che nessuno si aspettava e il secondo è stato che questo è un paese che riesce ancora a stare a galla con un tenore di vita piuttosto alto. Questo è il punto, c'è un'Italia micro e c'è un'Italia macro, c'è un'Italia dei conti dello Stato. Secondo me c'è un pericolo qui, il pericolo è la crisi di fiducia da parte degli investitori nella capacità dell'Italia di rifinanziarsi a tassi convenevoli, ossia uno dice io vado sul mercato, vado a cercare i soldi, ma quanto dovrò pagare? 4-10, che possiamo essere possiamo, sul rendimento di un decennale attuale, o dovrò aumentare diciamo, l'indebitamento, o c'è cioè uno salto non lineare che mi porta a pagare il 5? Perché è molto difficile in questa situazione, io ero nel mercato dei capitali per anni, o ossia molto difficile, ho fatto portato anche sul mercato, la Banca Nazionale del Lavoro, l'Istituto Mobiliare Italiano, andavo a parlare con, con il Tesoro, conosco molto bene questa tematica, il problema dell'Italia è effettivamente l'indebitamento incrementale. Dunque, è questo il problema. Secondo me, sì, c'è questo problema e allora si pone molto bene la domanda del quante dettagli a cui volevo arrivare prima, perché il duplice mandato, io lo vedo, uno, come chiaramente questo è la stabilità dei prezzi, ma il vero mandato è la coesione politica e economica dell'eurozona, perché l'euro e l'eurozona sono politica, un concetto politico e non un concetto economico, il top down è politico. E Io credo che qui ci possa essere un rischio, però... Passiamo subito al dunque, la Banca Centrale Europea cosa farà? Secondo me lascerà levitare questi spread, il che non vede un rischio sistemico, e due, questo rischio sistemico ancora non si vede, non siamo ancora punto di 250 punti base di spread, e però, secondo me, loro fanno anche ciò per un motivo estremamente semplice, come dice sempre la ragazzi, bisogna fare le riforme. Loro dicono, se noi interveniamo sull'Italia subito, l'Italia non farà mai le riforme. Se noi aspettiamo che questi spendano un attimo di paura, allora a quel punto forse partono le riforme. Quello che loro ancora non hanno capito è che non faranno mai le riforme, perché le riforme non sono fattibili non sono fattibili in un paese che invecchia non sono fattibili in un paese che ha ancora un sistema pensionistico a un certo punto anacronistico capisco perfettamente le preoccupazioni di chi deve percepire una pensione anche bassa e improvvarenza perché lì veramente soffrono ma questo è un problema che l'eurozona si dovrà portare appresso e questo è il prezzo della coesione politica e secondo me la banca centrale europea entrerà sul mercato per stabilizzare i prezzi diciamo delle obbligazioni italiane e permettervi il refinancing andranno fin lì a comprarsi tutto tutto tutta l'emissione che farà l'italia come dicevano prima forse sì forse no però dovranno dare un segnale ma io vedo un grosso problema qui perché se ci dovesse essere un chiaramente un per esempio la situazione energetica o che per esempio schizzano nel suo progetto, se motivo i prezzi energetici perché c'è forte concorrenza tra l'Europa e la Cina che si riapre sull'LNG. Questo è il primo punto. Secondo punto allargamento del conflitto ucraino allora, in posizione di stress i crediti più deboli vengono penalizzati maggiormente. Allora io credo che ci sia un problema qui, ma il vero discorso sarà cosa farà poi la Banca Centrale Europea. In una situazione in cui i singoli governi, incluso quello italiano, sono alle strette per la politica fiscale, per il già alto indebitamento, interverrà o no? Insomma, loro interverranno, non vorranno la crisi del debito, ma l'Italia dovrà pagare molto di più, e c'è il rischio di un downgrade dell'Italia a non investment grade. Questo è il Ciao. vero problema. La persona più importante a questo punto per l'Italia, lo dico francamente, non è la signora Lagarde, sono gli agenti e gli esperti di rating di Standard Poor's e Moody's, loro hanno in mano il destino di questo paese. Uh -huh. Eh sì, beh insomma è ehm, una eh, situazione mm. particolarmente complessa qui e tra mm. l'altro eh, l'anno si è inaugurato proprio l'abbiamo eh, visto con eh, il, il colloquio, il meeting eh, tra la von der Leyen e la Meloni con mm. eh, la riaffermazione anche dell'impegno da parte dell'Italia sul PNRR altro punto naturalmente eh, centrale fa. questo eh, però come hai sottolineato Gian molto eh, della situazione ecco, dipenderà anche poi dall'evoluzione della crisi energetica legata esatto. inevitabilmente al conflitto in Ucraina. E qui la domanda che tutti si pongono eh, ovviamente, cioè se nel 2023 effettivamente la diplomazia avrà la meglio, mm. come del resto ecco, eh, si auspicano tutti, ma si auspica eh, soprattutto ecco, il, eh, il ministro degli esteri ucraino che aveva proposto questo meeting eh, all'ONU e le Nazioni Unite per trovare insomma, una sintesi eh, tra eh, le varie parti o se invece al contrario, Lo scenario addirittura si amplierà a macchia d'olio. Ecco la tua previsione sul conflitto, che è un punto centrale. Eh, a cosa assisteremo in questo 2023? Io credo che assisteremo a un, continuo, a un conflitto che continua. Qui la sì. guerra è continua, questi non, non sono qui in molla, è molto semplice. Allora, poi assisteremo anche a diciamo, degli screzi tra gli alleati USA, la NATO, più anche, anche l'Italia, che era un'alleata molto fedele, ha fatto molto, anche il governo Meloni, e chiaramente anche il governo ucraino. Ossia, qui tutti si focalizzano su questo chiaramente, questa aggressione sia cioè da parte della Russia e dell'Ucraina. Questo è un discorso russo-ucraino, no? Ma questo è anche un discorso molto importante tra gli alleati dell'Ucraina e l'Ucraina, ossia, poi all'interno anche di ciò all'interno degli aliati dell'Ucraina, poi ci vedremo in istante. Qual è il problema? Il problema è che qui ossia, ci sono divergenze molto forti. Il signor Zelensky dice, io non smetterò finché lui non lascia, lui raddoppia, io non smetto finché hanno eh sì. riconquistato tutte le terre ucraine, il che vuol dire prima del 2014. Allora, qui in America gli altri si mettono spavento e dicono, senti scusa, ossia noi capiamo perfettamente dal punto di vista nazionalistico, ossia patriottico, però se qui effettivamente, ossia vuoi anche riprendere la Crimea, allora a quel punto scoppia il finimondo, perché allora lì veramente siamo in una situazione come noi abbiamo designato, come tracciato, simile a quella, il rapporto che c'era durante la guerra di Corea, tra il, comandante, il Presidente, il Commander-in-Chief delle Forze Armate che è negli Stati Uniti il Presidente, Truman e il Generale MacArthur, ossia Truman disse io voglio che il conflitto in Corea, disgraziato che sia, rimanga localizzato, ossia questo è il minore dei mali, e McCarthy dice, no, io voglio vincere e voglio andare in Cina e bisogna usare la bomba atomica. Allora, allo a quel punto Truman lo licenzia e dice, tu sei colpevole uh, di insubordinazione, che è assolutamente vero, perché in Italia e in America cioè, il potere militare è subordinato al potere civile giustamente, e lo manda proprio così, a casa, fine discorso. Allora, qui abbiamo un Truman che è Biden. Di uh -huh. suoi alleati e poi abbiamo anche un MacArthur che è questo Zelensky che non solo fa un gioco di parole, Zelensky è molto pieno di zelo e dice io voglio liberare l'Ucraina, noi diciamo aspetta un attimo, per questo siamo chiari con lui, diciamo ti daremo certe armi, non te ne daremo altre, perché questo è un secondo me non un guerrafondaio ma uno che è ispirato da questa santa missione vuole uh -huh. andare addirittura ad attaccare la Russia e allora gli scoppia il fini mondo. Allora, Cosa succederà secondo me? Che ci sarà ancora conflitto, noi ci andremo, ossia speriamo con i piedi di piombo, un tipo di armi che diamo affinché non possa scatenare diciamo, la terza guerra mondiale andremo a dare adesso questi famosi carri armati Leopard, quelli tedeschi poi anche noi abbiamo dato anche altre armi un po' più sofisticate, i tedeschi danno anche un'altra batteria Patriots, questo è interessante, ma faremo molta attenzione affinché non si espanda si può espandere? Sì secondo me si può espandere se poi dobbiamo al punto dove c'è un terzo ucraino che tenta di muoversi per esempio sulla Crimea allora lì scoppia il finimondo perché lì c'è tutto l'appoggio popolare anche a Putin è Putin dovrà reggere. C'è ancora parecchio supporto anche in Russia per i governi Putin, non credo, non so se sia norma, ci sono questi suoi partigiani. Chiaro, Cosa chiaro Eh sì, no, beh certo. Eh, la è, la è Crimea lì, è, è ovviamente è con un, punto, un punto focale che potrebbe addirittura far esplodere mm. completamente eh, la situazione. E attenzione perché eh, l'altro nodo riguarda i rapporti poi della Russia con la Cina. Perché il ritorno alla conferenza eh, che c'è stata tra eh, Putin e Xi Jinping prima di Natale, dove i leader si sono parlati, dove Putin ha invitato ehm, a eh, al Cremlino, appunto Xi Jinping in primavera, eh, dicendo in buona sostanza, in maniera anche non troppo velata, che gli vuol far, fare il, vuol far compiere l'ultimo passo, cioè quello di un sostegno non solo politico, non solo economico, ma soprattutto militare. Eh, ecco, secondo te questo passo verrà effettivamente compiuto? Come si posizionerà eh, la Cina eh, in, in questo scenario? Ma io credo che la Cina combatta anche abbastanza di questo conflitto, secondo me. Mm. Ossia, la Cina vuole questo, la Cina vuole una Russia che dà fastidio agli Stati Uniti per poter utilizzare questa Cina, questa Russia, come pedina, ossia questo è estremamente importante. Questo è un rapporto che c'era tra l'Unione Sovietica e il Vietnam. All'Unione Sovietica che in Vietnam ci fosse il socialismo non gli importava assolutamente nulla, però faceva parte della scacchiera della guerra fredda e questo è molto, molto importante. Dunque, io credo che i cinesi daranno probabilmente degli aiuti: non daranno aiuti che permetteranno diciamo, alla Russia di annientare l'Ucraina e ulteriormente alienare gli americani, ma di fare anche una continua resistenza. Ossia, ma non credo che i cinesi vogliano una allargarsi di questo conflitto perché alla fine c'è un discorso fortemente commerciale Vediamo la Cina e dunque sarà un rapporto tipo Unione Sovietica con il paese satellite che era il Vietnam per dare fastidio agli americani nel sud-est asiatico e secondo me vediamo anche cose interessanti sulla Cina, Io non credo che sia grande speranza qui, ma hanno visto che hanno sostituito ossia un grosso un diplomatico che era estremamente aggressivo, che era stato il portaparola ossia del governo cinese con una persona più moderata vogliono assumere dei toni un attimo più moderati, Io questa sarà pure tattica e non strategia, però questo mi sembra importante, cosa succede con la Cina, la Cina sta tentando almeno di arrivare a un modus vivendi non violento con gli Stati Uniti, poi il discorso di Taiwan è un altro, è certo. più in là. però ricordiamoci qui si parla di tattica e non di strategia, si parla di breve termine e non piani quinquennali. Non ho chiaro, insomma, ecco, un'estensione uh, del conflitto in realtà sarebbe un boomerang per la stessa economia uh, cinese che è legata all'Occidente esatto. es e che vuole salvaguardare, appunto, in primo luogo la sua crescita. Ecco, non è che si parla di buonismo, ma si parla di interessi nazionali. Poi, come, come hai detto e ecco, sottolineato, c'è cioè il grande punto di domanda, anzi i grandi punti di domanda: uno è rappresentato da Taiwan, l'altro rappresentato dall'Iran, e poi naturalmente la, sì, dalla Corea del Nord, che è lì, insomma. Eh, non si mm. sa perché eh, c'è una eh, diciamo volontà di, di Kim di, di sganciare queste armi l'abbiamo visto insomma missili sì, che sì, partono sì, sì, sì, verso sì. il Giappone incontrollati e magari eh, uno sfugge e non si sa poi come va a finire quindi ecco oltre al conflitto che già c'è potrebbero aprirsi delle, degli scenari anche che in questo momento Chiaro, magari non, preoccupanti, non, ecco, preoccupanti che, che non ci aspettiamo eh, vedremo insomma eh, lo analizzeremo naturalmente di settimana settimana. Gianna io ti ringrazio naturalmente per essere Prego. stato qui con noi oggi in collegamento, ti aspettiamo in studio, vista insomma la tua permanenza ancora per qualche giorno qui in Europa, sarà un piacere come sempre ecco, ascoltare le tue analisi e le tue riflessioni, grazie ancora per essere stato con noi. Grazie e auguri a tutti, un grandissimo onore. grazie. Grazie, ringraziamo ancora il nostro Gian Gianergas.